Che cos'è? Auguri papà ti voglio bere Ecco oh, qua No! Non papà non i prendere dalle alce Questo sono io con tutto quanto il pancreas Eppure potrei fare uno di quei video tipo... Four moments later. Fino a tre mesi fa non avrei nemmeno potuto immaginare di poter stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un'ora, quindi voglio prendermi un attimo di spazio per ringraziare i medici che, e soprattutto una dottoressa in particolare che mi ha letteralmente salvato la vita e... Al netto di questo, eh, volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in, in questo periodo, che è, che è mia moglie. Ti amo tanto, amore.